Clinton è una figura importante della politica americana e non solo, per la semplice ragione che è un innovatore che sa eh, unire il filone ehm, come possiamo dire, moderato della politica non solo americana e quello invece innovatore e progressista della tradizione democratica. E, di fatto innova soprattutto perché riesce a trovare la cosiddetta terza via insieme a Tony Blair eh, in Gran Bretagna, e la, la loro corrente di pensiero, che è quella delle riforme eh, con apertura diciamo, sociale molto forte, alla fine è una ehm, insomma, svolta innovativa nella politica internazionale. A lui va questo debito, quello di avere eh, trovato una possibilità diversa laddove invece il recinto dei partiti sembrava ormai fissato tradizionalmente.